Noi vorremmo dire che Musa Balde che, che è morto sia restituito nei suoi diritti. Solo questo che io volevo dire, perché è un essere umano come tutti gli altri, che sia straniero e italiano comunque ha un diritto. Infatti, sia Musa o chiuso, eh. spesso le famiglie noi viviamo qui da soli, cioè eh, marito e quindi le famiglie sono rimaste là, quindi in caso di morte vogliamo, cioè in maggioranza senza richiesta, richiesta o no, la gente vuole la salma indietro per avere un funerale in famiglia e quello a prescindere che sia regolare o meno, le, le spese sono enormi, infatti noi spesso facciamo raccolte fuori e bisogna, io ho soltanto, nessuno lascia il suo proprio paese per piacere, nessuno perché non puoi andare avanti e lasciare il tuo paese perché vieni in Italia per, per, per una vita migliore. Ecco. Non, non per forza per guerra, non per forza per fame, ma c'è sempre una motivazione dietro. Okay.